Mi è arrivata la domanda di un uomo di 45 anni che 4 anni fa ha avuto un'esperienza di ansia da prestazione nella sessualità e dice da allora la mia testa si è fermata a quell'episodio, non sono più riuscito ad andare avanti. C'è stato quindi questo, questo episodio di una sera, un fallimento in un'occasione sessuale, non è riuscito a quanto pare a raggiungere l'erezione per avere un rapporto sessuale e questo poi ha fatto sì che si innescasse tutto un circolo vizioso. Di ansia verso la sessualità, che è un qualcosa che negli anni è peggiorato. Nella domanda mi spiega che inizialmente ha provato quindi a consultare un medico e il medico gli ha detto chiaramente che fisicamente stava a posto, non c'era nessun problema. Nonostante questo, lui dice: Ho oh, quindi allora notato che il problema fosse psicologico e ho provato a risolvere da solo un po' la situazione, che è un desiderio assolutamente legittimo, però quindi la cosa l'ha fatta cercando di Porre attenzione a qual è l'aspetto psicologico, perché poi, sempre proseguendo nella domanda, mi scrive: Quindi, ho provato a fare riferimento ai farmaci, provare a usare qualche pillola, e in alcune occasioni questi mi hanno aiutato. Quindi, immagino che abbia usato del Viagra o del Chalice, e questo in alcune occasioni l'ha aiutato. Però, quelli sono farmaci e non sono psicofarmaci, sono proprio farmaci proprio legati alla sessualità, al disturbo dell'elezione, ma sono farmaci che servono per quando il medico ci dice che abbiamo un problema fisico. Quando il medico ci dice che il corpo sta bene, non c'è un problema fisico, quello non è il momento in cui andare a prendere un farmaco come il Viagra. Quello è il momento in cui ragionare sugli aspetti psicologici della questione. Nella domanda infatti mi scrive, inizialmente poi il farmaco un po' mi ha aiutato, però poi... Il problema è ritornato e adesso è anche peggiorato, ancora pe peggio di prima. Non ho capito, quindi lui scrive, non ha, fondamentalmente non ha capito cosa è successo. Dice adesso ho, iniziato, ho pensato di provare a rivolgermi a uno psicologo e le ho scritto. Ora provo quindi a fare un po' il quadro di questa situazione in cui si parla poi di un disturbo dell'erezione acquisito e situazionale acquisito perché non c'è sempre stato, è arrivato verso il quarentonesimo anno d'età, e situazionale perché succede tutte le volte in cui lui prova ad avere un rapporto sessuale con un'altra persona, però probabilmente questo problema non si manifesta quando lui si sta masturbando e questo lo rende un problema specifico a una situazione. Fu stato un problema medico, è molto più probabile che si verificherebbe in tutte le situazioni non soltanto in un'occasione relazionale, lì c'è qualcosa in più, infatti lui dice. Si parla di ansia, e l'ansia è un'emozione. Ora sarà banale dirlo, ma le emozioni, come l'ansia, hanno sempre un effetto sul corpo. A secondo del contesto, però, sono effetti diversi. Cioè può essere che se si parlasse della tristezza, quando sono triste non ho spesso, magari non ho neanche le energie e le forze per alzarmi dal letto. A volte quando sono arrabbiato, alzo il tono della voce e inizio a parlare e gesticolare in un modo diverso dal solito. Altre volte quando sono spaventato, inizio a tremare, magari le gambe non si fermano e inizio a muovermi sempre di meno non tanto perché sia stanco come quando sono triste, ma perché sono così teso che non riesco a muovermi. Le emozioni hanno sempre un effetto sul corpo e tanto più l'emozione è intensa, tanto maggiore è l'effetto che si manifesta nel corpo. Quindi, per questo, quando parliamo di un problema di ansia da prestazione, stiamo parlando del fatto che l'ansia si attiva a un'intensità tale da diventare un problema, ma è importante aver chiaro che l'ansia non è un problema, l'ansia è un'emozione, non è un qualcosa di negativo. Tutte le emozioni sono eventi naturali e transitori e non sono positivi o negativi. L'ansia non è negativa, come la rabbia non è negativa, la tristezza non è negativa e, per ribaltare il discorso, la felicità non è positiva, la sorpresa non è, la, non è positiva. Le emozioni non sono positive o negative, sono eventi naturali transitori che possono avere un senso a seconda del contesto. Qui tutta quest'ansia nella sessualità, come è chiaro che sia, non funziona, non porta al risultato desiderato. E l'emozione è tanto più intensa, tanto più sono rigidi i pensieri che le innescano. Pensieri ed emozioni sono collegati. Qui, in questa domanda, la persona mi sta dicendo che quello che è successo quella sera ha contribuito ad aggravare il suo modo di pensare tanto da creare un problema di ansia da prestazione. In questo senso, lavorare sull'aspetto psicologico significa lavorare su tutto quel punto di vista che si è andato a peggiorare, a bloccare in un punto di vista troppo doloroso in quell'occasione, in quell'evento che poi finisce così per essere traumatico per la persona. E nella domanda la persona mi dice vorrei tornare come prima, vorrei tornare a prima di quattro anni fa, prima che mi succedesse questa cosa. E per me è tanto importante che sia chiaro che a prescindere da lavorarci con me, ma anche con qualunque collega, l'obiettivo non potrà mai essere tornare a quattro anni fa, non tanto perché non si possa fare, ma perché non sarebbe un buon obiettivo. In eh, quattro anni fa, quel modo che lei aveva, probabilmente, di vivere non la sessualità, non solo la sessualità, ma l'ansia, la paura come emozione, eh, era un modo non salutare. Probabilmente c'era già un modo e un funzionamento emotivo rispetto all'ansia che ha portato poi a questa situazione, e quello è l'argomento su cui potrebbe andare a lavorare con un collega, e questo non significa quindi soltanto tornare a quattro anni fa, perché se tornasse a quattro anni fa. Questo sarebbe una situazione in cui, magari adesso l'ansia diminuisce, però al prossimo fallimento, per un qualunque motivo, l'ansia ritorna come prima. E non è quello l'obiettivo salutare. L'obiettivo può essere costruire una competenza emotiva che le faccia sentire bene con se stesso tanto quanto si sentiva quattro anni fa, ma avrebbe da dire un po' di più, magari un po' meglio di quanto si sentiva quattro anni fa. E cercare di costruire, quindi, una situazione in cui si possa vivere sia la sessualità in un modo più piacevole ma soprattutto vivere il rapporto con gli altri in un modo più sereno. In questo senso chiedere aiuto appunto è stata una cosa che da un punto di vista medico si è sentito di fare, mentre da un punto di vista psicologico ha aspettato anni e alcune volte quando aspettiamo anni per curarci di un problema questo peggiora, succede in qualunque ambito. Mi raccomando, Chiedere aiuto è sempre il primo passo per migliorare.